Buonasera, benvenuti, bentornati a Punti di Vista, trasmissione condotta e diretta dal sottoscritto ma ideata e realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami, edizione Ager Campanus. Questa sera parleremo di un argomento veramente importante che io voglio dire, parleremo degli invisibili, quelli che fanno tantissime cose per tante persone, per molti quartieri della città e che però non hanno quasi mai nessun tipo di eh, riconoscimento che sarebbe come minimo meritato. Prima di passare all'argomento, però vorrei salutare e dare il benvenuto ai nostri graditissimi ospiti, partendo dalla mia destra, voglio salutare il dottor Luigi Rispoli, buonasera. Salve, buonasera. Il Cavaliere. Nicola Di Frenna. Buonasera. Il signor Raffaele Federico. Buonasera. E l'amico Domenico Credo. Buonasera e benvenuti a tutti quanti voi. Questa Buonasera. sera noi parleremo di associazionismo. E sembra una parola abbastanza mena, ma in realtà sono persone che dedicano moltissima, gran parte della loro vita e del loro tempo ai quartieri dove vivono ma soprattutto all'ambiente in cui vivono e da questo nasce poi l'interesse nostro giornalistico e capire cosa spinge queste persone a fare questa attività queste azioni così meritorie dal mio punto di vista quindi partiamo dalla mia destra le associazioni di promozione sociale sono organizzazioni del terzo settore liberamente costituite per svolgere attività attività senza scopo di lucro. E, dottor Rispoli, ce ne stanno tantissime a Napoli, alcune meritorie, qualcun'altra poco conosciuta. Eh, noi abbiamo cercato di fare questa selezione e siete stati coinvolti perché vi abbiamo osservati un pochino negli ultimi tempi. Cosa spinge dal suo punto di vista gruppi di persone a dare vita ad associazioni anche non costituite probabilmente in alcuni casi, però sono organizzazioni di uomini, di cittadini, che si spendono per il benessere di un intero quartiere, di un rione e spesso anche della stessa città di Napoli. Beh, in questa città ce ne sono tantissime, eh, nascono ovviamente il avendo... Il suo è un osservatorio molto importante perché è stato presidente della provincia, voglio dire, quindi... Del consiglio provinciale. Sì. E dicevo che eh, nascono ognuna con eh, degli obiettivi specifici e eh, spesso nascono anche dal territorio eh, avendo a cuore quelli che possono essere determinati tipi di problemi che ci sono. Eh, io credo che in questo momento nella città di Napoli ce ne siano tantissime che svolgono un'attività un veramente meritoria Uh, non solo nel campo della promozione culturale come l'associazione che rappresento io stasera ma anche e soprattutto in quello che è il campo proprio della promozione sociale uh, soprattutto nei quartieri oggi uh, più degradati dal punto di vista sociale come possono essere le periferie uh, ci sono tantissime associazioni che svolgono un ruolo a volte anche di surroga di quelle che sono le attività che dovrebbero mettere in campo le istituzioni. Eh, a Scampia ci sono tantissimi esempi di ecco, questo mi scusi genere. La, la interrompo ogni tanto perché lei dà degli input che sono degli stimoli, anche ma a, a farle delle domande. Perché nascono generalmente nei quartieri, nei rioni un pochino più degradati secondo lei? Perché c'è uh, la necessità appunto di dare una risposta di carattere sociale quando non ci sono le istituzioni, ci sono gli Bravissimo. uomini e le donne di buona volontà che si mettono insieme eh, per uh, cercare appunto di dare una risposta a quelli che sono i bisogni della gente. Io per esempio potrei citare a Scampia diciamo, l'attività meritoria che svolge da anni Uh, il maestro Gianni Maddaloni con la sua palestra che, conosco benissimo, che prende in carica tantissimi ragazzi a rischio era la stessa attività che faceva uh, il maestro Lino Silvestri ai Ventaglieri e che purtroppo diciamo, il comune di Napoli con un'attività uh, veramente da condannare ha invece sfrattato e, qui, e lì praticamente c'è stato una cosa, un grande paradosso perché da un lato i servizi sociali mandavano alla Napoli Box, i ragazzi a rischio dei quartieri spagnoli e dall'altro lato lo stesso comune ha provveduto a sfrattare questa società che è stata veramente un colpo al cuore in quella zona perché veramente svolgeva una grande attività. Poi sì. Ci sono tantissime altre associazioni che per esempio si stanno battendo per la vivibilità del centro storico e ci sono alcuni che addirittura si sono resi protagonisti di, grande, uh, di grandi azioni e opere di recupero e di restauro di beni e testimonianze storiche. Ricordo fra le tante il recupero anche della fontana... Eh, di fronte al Gesù Nuovo, se non, se non... Sì, c'è la fontana al Gesù Nuovo, ma, per esempio c'è la chiesa della Pietrasanta che oggi è un vero e proprio gioiello, gioiello con l'amico sì. dello Iovine che veramente fanno un lavoro eccezionale, oppure c'è l'attività che svolge l'altro amico Geppino Serroni che pure ha preso in carico un'altra... Uh, un'altra delle, uh, sì, eh, eh, delle ehm, chiese abbandonate. Un soggetto del comune, che si muove moltissimo, comune di Napoli. Di Napoli. Dopo Quindi ce ne sono tantissime. Poi ci sono i comitati per la vivibilità, quelli che praticamente cercano di porre all'attenzione generale quelli che sono i problemi che vivono eh, grazie soprattutto alla malamovida i residenti in alcune zone di Napoli insomma abbiamo veramente un uh, variegato panorama di associazioni che sono molto attive in questo momento un in ventaglio città. A, a, larghissimo diciamo di, di uh, associazioni però la cosa anzi che... devo dire, scu Beh. chiedo scusa questo mi sembra un vero e proprio atto di accusa nei confronti della politica in generale perché sono soggetti che diciamo, scendono in campo perché non hanno no, le anticipando il prossimo giro perciò lo, la fermo. Allora invece il Cavaliere Nicola Di Frena eh, è da sempre impegnato sul territorio zona diciamo Corso Arnaldo Lucci ma anche tutto quel quartiere enorme conosciuto come il quartiere delle case nuove e soprattutto il, la cura, il mantenimento, la tutela e la difesa del parco della Marinella che ebbe un incendio mostruoso Nicola, quell'incendio che devastò sì, sì, sì. anche diciamo, la vivibilità e la vita di diverse, diversi residenti oggi la situazione è come Nicola? Eh, salve, buonasera. Eh, oggi la situazione è molto migliorata, dopo tantissimo tempo, dal 2014 ad ora, eh, la, le due amministrazioni che si sono succedute, prima dei Magistris e questa qui che è subentrata Manfredi, stanno lavorando molto a rilento, però eh, ci sono dei buoni miglioramenti perché non è più la zona eh, degradata che c'era lo stato di rifiuto e di abbandono che avevano lasciato lo sgombro del campo Rom che poi come ha citato lei anche prima, il parcheggio abusivo di camera. Camion... sì sì sì è tutto stato, eh, ovviamente c'è una recinzione che man mano hanno completato è stato asfaltato tutta l'area, eh, è stata tutta ripulita sicuramente nei prossimi mesi, prossime settimane ci saranno degli interventi eh, della pavimentazione dell'area quindi c'è in atto un lento, ma visibile è moltissimo lento, troppo lento questa opera dal 2014 che abbiamo subito questo danno ambientale della città di Napoli, perché ne ha subito... È devastante, la città io, io Napoli, ricordo, esatto, io c'ero sì, con la telecamera fu, quel giorno, fu un, un tragico oh, evento che Napoli ha subito in quella situazione. Va bene, Raffaele, Raffaele Federico. Vivere meglio, sì. Raffaele Federico, è, come devo dire, ne ha fatto un motivo di vita perché eh, ci conosciamo, mi manda una serie di foto che vorrei che la regia eh, mi supportasse e facesse anche scorrere mentre eh, sento Raffaele. Raffaele, che cos'è Vivere Meglio? Allora è un progetto che è nato più di 15 anni fa. Con una, da un'associazione di cui io sono il presidente che si chiama Comitato Italiano per la tutela della salute perché il principio parte dal concetto della salute che non è come appunto afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità assenza di malattia ma è un complesso di condizioni di benessere di capacità di godersi la vita di aggregarsi, di lavorare eh, di, eh, di avere il tempo libero a disposizione per potersi anche divertire perché questo concorre a star bene al, a star bene questo progetto, a questo progetto hanno aderito altre associazioni abbiamo, abbiamo svolto tante iniziative con il patrocino di Regioni, regione provincia, anche il ministero dell'ambiente siete molto e, attivi? Il, il, il principio che comunque ci, porta, ci ha portato recentemente a realizzare una, il programma di quest'anno è quello di aver considerato che la rivoluzione di cui ha bisogno questo, in questo momento la società è riportare, perché rivoluzione appunto significa riportare tutto al punto di partenza, riportare i diritti e la giustizia in primo piano. Quindi quello che stiamo cercando di fare, anche insieme a tante altre associazioni, infatti abbiamo organizzato un convegno sui diritti sociali e i cinque pilastri della salute, coinvolgendo eh, medici, avvocati, è quello di far inoculare nel, nella mente delle persone il principio dei propri diritti, a cui corrispondo una serie di doveri, cioè il diritto del cittadino di pretendere che l'ambiente sia pulito, Corrisponde allo stesso diritto, dovere dello stesso cittadino di pretendere che l'ambiente sia pulito. A questo, rivolgendosi a chi? A chi ha il dovere di, di, di intervenire, quindi il Comune, la SIA, i Napoli Servizi, e non sostituirsi, perché sono 30-40 anni che abbiamo, siamo, lavoriamo nell'ambiente che si è fatto sempre questo, andiamo a pulire la strada, andiamo a pulire il giardino. Dopo dieci minuti, di più. Decine di manifestazioni di non del Vene ne abbiamo viste e fatte. Non serve anche. niente, è una foglia di fico che, che si, si pone su chi invece dovrebbe fare il proprio dovere. Perfetto. Invece, Domenico, Domenico lei ha all'interno di questa associazione, di questo progetto, più che associazione, ricopre un ruolo abbastanza importante, responsabile settore previdenza e assistenza del, appunto, del progetto Vivere Meglio. Mi spieghi un attimo meglio la funzione. Cerco di dare il mio contributo, essendo un consulente finanziario assicurativo indipendente, ci tengo a sottolineare la parola indipendente, perché grazie all'interno dell'associazione arrivano tante persone che mh, in questa situazione di privatizzazione che inizia, per me è iniziata circa 30 anni fa no? Col, con um, l'aggiunta del ticket quando si deve fare una visita medica ma stiamo andando verso una privatizzazione ultimamente anche il, presidente, il nostro presidente della regione eh, ha fatto un video allarmando i cittadini dicendo che il governo sta andando verso la, eh, una sanità privatizzata e non più pubblica non sta dando fondi Praticamente per, per la sanità pubblica. E io dico, a me però, fa impazzire, io l'ho visto, fa impazzire questa cosa, dopo voglio fare una chiosa su questo suo intervento. Prego Domenico. Volevo dire una cosa, e cerchiamo, i cambiamenti ci sono perché eh, praticamente il sistema non riesce più a sostenere queste spese. Ci, però prendiamo una cosa positiva voglio fare un esempio che ci sono degli amici che avevano un ristorante qui a Napoli non riuscivo mai a parlare con loro se non quando andavo a pranzo da loro, qualche chiacchiera e sempre si lamentavano che sapeva quando iniziava il lavoro e mai quando finiva la sera mai tempo per fare nemmeno una visita medica eh? hanno avuto la fortuna, dico la fortuna perché hanno, sono riusciti ad aprire un ristorante in svizzera dove sappiamo che il sistema è diverso da, da, da di è, eh, la sanità è privatizzata e avendo una sanità che funziona privata a disposizione e hanno anche una serie di check up gratuiti da fare nel, nel loro sistema previdenziale privato ha fatto questo check up e ha scoperto che diciamo, un piccolo tumore a Napoli non l'avrebbe scoperto sicuramente, perché non aveva nemmeno tempo per andarci, perché quando ehm, doveva fare una visita medica, doveva prenotarla, i tempi d'attesa sappiamo che sono lunghissimi, quando arrivava quel giorno di andare a fare la visita, capitava che non ci poteva andare. Quindi prendiamo, eh, prendiamolo positivamente questo cambiamento, eh, visto che ormai sono anni che la sanità pubblica non riesce ad, assi ad assisterci bene sia come i tempi d'attesa ma poi è diventata anche eh, più cara del sistema privato eh, in alcuni casi ehm, mi è capitato di Con fare un dei, certificato dei medico eh, biblici eh, allora io da questo primo giro eh, posso eh, riassumere così senza avere la presunzione di fare sintesi per l'amor di Dio allora chi continua a parlare di sanità pubblica prende in giro gli altri e se stesso perché io voglio fare un passo indietro con noi che abbiamo no, stavo per dire una sciocchezza i capelli bianchi io i capelli non li ho ma vi giuro i pochi che crescono sono bianchi e allora eh, c'era il sistema Saub poi c'era il sistema USL unità sanitaria locale poi improvvisamente se non ricordo male 89-90 divennero ASL da quel momento il cittadino da cittadino fruitore divenne praticamente un cliente. Quindi parlare ancora di sanità pubblica è veramente una presa in giro. Io a questo punto posso dire, prendendomi gli strali di tanti, preferisco più la sanità americana, che io so che è una sanità a pagamento a vari livelli, anziché questa falsa sanità pubblica. Proprio ieri siamo stati con un amico che doveva fare una PET-TAC e doveva aspettare sei mesi pagando comunque un contributo altissimo. Quindi lui in via privata la farà in tre giorni e pagando comunque più o meno gli stessi soldi. quindi Da, da quando siamo diventati consumatori, quando andiamo negli ospedali dobbiamo consumare per il, il bene placido delle varie... Eh, Società del farmaco, dobbiamo consumare medicinali, dobbiamo consumare siringhe, dobbiamo consumare latte, dobbiamo consumare. L'unica cosa che a loro interessa è che noi consumiamo. La salute è una cosa che viene un momentino dopo. Fate quello che volete, io mi assumo la responsabilità sempre di tutte le cose che dico. Altro problema che sentendo gli amici in studio, che è venuto immediatamente, il grande assente che è, è lo Stato, le istituzioni a tutti i suoi livelli. Stato, Regione, Comune, sentire il presidente, il presidente, il Governatore De Luca parlare di sanità privatizzata e sanità pubblica. Credo che dovrebbe farsi un giro negli ospedali e capire qual è lo stato dell'arte. Mancano 8.000 medici, mancano circa 11.000 infermieri. Quindi queste battute estemporanee che non hanno nessun senso e legame con la realtà delle cose veramente se le potrebbe anche risparmiare e quindi poteva evitarsi io ho visto quel video che gira anche sui canali eh, diciamo social <coughs> ritorniamo a noi e ritorniamo un attimo con i piedi per terra io ho interrotto prima un paio di volte Luigi Rispoli che stava parlando di, di una cosa molto importante però mi aveva riportato con la mente a questo Piazza, Piazza Mercato è, è il cuore del centro storico di questa città perché poi se ci rifacciamo ai periodi che vanno dal 1600 al 1800 era quello il vero centro di Napoli, Piazza Mercato. Finalmente mi pare, se ho capito bene, sta vivendo un momento di rilancio e così o mi sbaglio Rispoli? Rispondo subito, però prima mi deve consentire di poter dissentire da alcune affermazioni che ho sentito sulla questione della sanità, perché io francamente non potrei eh, considerare criminale il sistema sanitario americano. E certamente. Non posso eh, immaginare che ci dobbiamo rassegnare a dover privilegiare la sanità privata rispetto alla sanità pubblica, soprattutto. No, ma sulla carta io sono per no, no, è, me... è un mio pensiero no, no, no, che io condivido. Non è che se ci avessimo veramente una sì, sanità pubblica. Sì, no, però io dico che praticamente, poiché, di nome. poiché il diritto alla salute è un diritto sancito dalla Costituzione, tutti. dobbiamo ovviamente immaginare che tutti possano combattere Visi, laddove come la campagna no no lì, ma io so, lo so, è pub... e io so che la sanità cambierà idea io so che la sanità pubblica, soprattutto in questo momento in Campania, non funziona assolutamente di stamattina. No, veramente non funziona, in tutta Italia l'abbiamo visto con la falsemia, ma dalla insomma, Lombardia in giù che rimpeze l'invito. Insomma ci sono alcune alcune, di alcune, alcune aree in cui funziona, però eh, credo che in ogni caso, piuttosto che rassegnarsi e quindi fare la scelta di privilegiare la sanità privata con la prospettiva che poi si arriva al sistema americano, con l'assicurazione e no, no ma è altro... la mia, è chiaro. No, no, vabbè, però io voglio precisare perché, diciamo, quello Se è il devo, mio pensiero. devo avere una finta sanità pubblica, preferisco avere una vera sanità privata che funziona. E io, e io credo, credo che dobbiamo tutti quanti pretendere che ci sia una vera sanità pubblica. Eh, certo. Comunque, detto però, questo... <ride> è un annuncio <ride> molto... Perché sappiamo che è realizzabile, perché i meccanismi che poi fanno girare la sanità sono dei meccanismi malati. Io non sono d'accordo che abbiamo vissuto stagioni in cui la sanità pubblica diciamo, funzionava anche in questo paese. Però Anzi, secondo me è una delle grandi conquiste sociali che è, che è stata fatta in questo paese. Però al di là di questo, per tornare alla questione di piazza mercato, io penso che a piazza mercato, Dopo che c'è stato questo intervento cosiddetto di restyling, eh, anche molto discutibile per certi versi, del, della piazza con i fondi del grande progetto per il Centro Storico Unesco, eh, credo che adesso ci sia la possibilità di eh, intervenire per immaginare una destinazione d'uso eh, considerato tutti quelli che sono i vani vuoti a destinazione commerciale che esistono sia sulla piazza, sono eh, su piazza Mercato che su piazza del Carmine, ma anche nelle aree circostanti. Io credo che lì eh, un'amministrazione comunale attenta a quelle che sono anche le dinamiche economiche all'interno della città che amministra avrebbe già da tempo dovuto assumere delle iniziative per favorire l'insediamento uh, di nuove attività proprio in quegli spazi vuoti, partendo da, che cosa? Partendo da tutti quelli che sono uh, i terranei di propria proprietà. Cioè creando le condizioni favorevoli affinché aziende potessero trovare conveniente andare ad investire in quell'area E un'altra leva... che qualcosa con dei grandi nomi si stia muovendo già, se non sbaglio C'è so, dell'interesse, c'è dell'interesse da parte di alcuni uh, imprenditori, da parte anche di alcune uh, catene legate alla ristorazione Uh, dobbiamo vedere se nei prossimi mesi diciamo, queste cose, che per il momento sono voci, poi si concretizzeranno uh, realmente. Io credo che in ogni caso Piazza Mercato ha uh, gli spazi adatti per poter ospitare determinati tipi di attività che magari in altre aree del centro storico, come possono essere i decumani, sono troppo uh, invasive e danno e, so, e, diciamo. sì, e, e sono anche come dire, motivo di, uh, veramente di uh, fastidio della quiete pubblica, sono quelle attività che praticamente creano disagi ai residenti e che invece a Piazza Mercato, dato l'immenso spazio, potrebbero essere sfruttate senza ah. alcun tipo di problema. In come la pubblicità, fra pochi minuti ci rivediamo.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 081 uno nove, E niente, eccoci qua in studio telecamere spente mentre voi stavate cenando sicuramente in studio e un pochino eh, di, di baronda rispetto alle affermazioni provocatorie che io avevo fatto, e, volevo dire e spero si sia capito da casa, se devo avere una sanità finta pubblica e pagarla come privata preferisco avere una privata, so che sono in mano a un privato pago ed, ed ottengo un servizio in tempi molto brevi, questo era il senso, è chiaro che la sanità deve essere eh, disponibile per tutti quanti detto questo noi ritorniamo su Piazza Mercato eh, e, e su, sempre su tutta l'area non solo sulla piazza sul parco della Marinera ma anche di fronte sì, sì. mi pare Nicola che era stato presentato anche un progetto che doveva arrivare a, sì. agli assessori al ramo al comune eccetera no, però poi stranamente questa cosa una, era un bellissimo progetto turistico un parcheggio con... è un grande progetto che è stato presentato a De Magistris e anche all'attenzione dell'ex vice sindaco mh, Raffaele del Giudice molto entusiasta di questa cosa però purtroppo De Magistri lasciò cadere questa cosa e, e a riguardo poi che io sono molto legato al quartiere Pendino Mercato perché sono due quartieri molto legati molto vicini e come citava il dottor Rispoli e anche per lo sviluppo della zona, che è uno dei quartieri più storici di Napoli che era anche uno dei più ricchi era il polmone economico di Napoli che esatto. stranamente che poi dopo l'evento del Cissi di Nola eh, si è svuotato e, e negli ultimi 30 anni è rimasto abbandonato a se stesso correggetemi se sbaglio, ha ucciso anche l'economia di Via del Duomo certo, certo, certo. Però, è eh, però diciamo molto collegate come cose e il parco della Marinella Potrebbe essere, sperando che le i nostri amministratori ravvedano questa situazione e riflettano, eh, potrebbe essere il veicolo eh, turistico-culturale eh, dell'area di, di Piazza Mercato e tutto il quartiere di Vendino, anche Borgorefici che a noi è legato eh, a questo progetto. L'area della Marinella si viene sviluppato... Come era il progetto presentato uh, all'amministrazione precedente eh, potrebbe dare un grande risalto economico, storico, culturale e questo sarebbe un, per Napoli e per il quartiere Pendino Mercato, San Giovanni a e quello che viene tutto sulla via marina sarebbe uno sviluppo economico importante, eh, parcheggi, campe, camperisti, accoglienza turistica, area verde attrezzata è quello che manca, il punto Stanno turistico È una piccola villetta comunale lo sbaglio? Sì, sì, è proprio. sono 27-28 mila metri quadri è, è un punto di accoglienza turistica il ovviamente logico. commerciale H24 che darebbe, da lavorare, darebbe lavoro a tantissimi giovani tantissimi giovani come il mercato ittico che è un puro stato di abbandono e, e non si sa che fine fa sono 12, 10 anni a questa parte più o meno da quando è stato chiuso e tutti uno stato di abbandono. Noi presentamo anni fa un progetto, però questa la rivolgo lei questa domanda. Raffaele, Raffaele, io ho visto centinaia di foto eh, che avete fatto, avete fatto pure una mostra fotografica rispetto al degrado che incrociate, incontrate tutti i giorni. Eh, non sono foto fine a se stesse perché mi pare che state facendo un'iniziativa importante, la mostra fotografica pubblica per sensibilizzare gli abitanti dei vari quartieri dove vengono fatte queste immagini sì, allora la fotografia per, non è che lo affermiamo noi è, è una testimonianza vera è una testimonianza perché in, in, dire, induce a riflettere e a pensare chi scatta la foto e chi la vede Allora noi abbiamo preparato un progetto che si chiama scatta e riscatta significa ha un doppio senso questa frase certo, cioè certo. scatta la foto e poi la riscatti dopo quando che sarà un concorso fotografico quando quel luogo che tu hai individuato degradato sporco Riesci con una tua attività a, a, a recuperarlo e quanto sarà un concorso fotografico che, che partirà con un nuovo anno scolastico, interesserà appunto le ah, scuole, i gruppi, le associazioni. Belle iniziativa quindi e sarà un, non, è, non sarà un concorso fotografico, ma è un corso di educazione alla cittadinanza consapevole e compartecipativa. Perché, come dicevo prima se non si induce il cittadino a riflettere sui propri diritti, sulle proprie responsabilità, a conoscerlo, perché molti diritti negati sono negati perché non vengono posti alla, sua, alla conoscenza dei cittadini e anche se il cittadino conosce il proprio diritto non sa come esigerlo, allora stiamo creando una, degli sportelli con avvocati, con, con assistenti sociale che siano in grado di dare delle informazioni precise in modo che si, si creare una omogeneità sul territorio. Una sorta di corsi di formazione per i cittadini. Pratico. Perfetto. Pratico. Domenico, io prima eh, l'ho interrotta brutalmente perché incombeva anche la pubblicità. Vuole Se ricorda il tema, vuole continuare? Sì, sì, volevo innanzitutto ehm, sostenere quello che hai detto, che piuttosto che avere una sanità pubblica falsa, preferisco una sanità privata vera eh, il dottor Rispoli ha giustamente citato l'America io ho citato la Svizzera l'ho citata io veramente però eh, l'ho sì, citata però io poi perché il, poi il ci sono Rispoli anche Rispoli stato sono negli Stati Uniti e conosco eh, il meccanismo eh, io, io, non è esattamente vero quello che oh, ci dicono oh, le televisioni prego ovviamente capisco che in America c'è comunque un tasso di disoccupazione invece in Svizzera no io vorrei che noi riuscissimo a vivere come vivono in Svizzera e quindi con tasso di disoccupazione zero tutti si possono permettere un'assicurazione privata anche per la sanità e, e, e vivono sta tirando terra. acqua al suo mulino lei è un professionista <ride> del settore assicurativo no però come citavo prima no, no, eh, la mia amica battuta. grazie a, a check up gratuito, è riuscita a scoprire in e tempo prevede. il tumore cioè, certo, è riuscito certo. anche a curarla adesso sta bene fortunatamente e poi stavo, stavo per dire intanto la sanità pubblica eh, come dicevi tu è, è, è diventata più cara di quella privata io eh, un elettrocardiogramma a mia figlia per lo sport col ticket costava 36 euro privato ho pagato 20 euro quindi ci stanno sì. costringendo una bella notizia questa eh, allora ricominciamo eh, il giro da capo e Rispoli, io stasera ce l'ho con lei e mi sta antipatico <ride> scherzo chiaramente stimo moltissimo Luigi Rispoli perché effettivamente nella sua vita ha fatto tantissimo per la città di Napoli lo devo dire, esponendosi spessissimo, sempre in prima persona eh, parliamo di turismo che è molto legato alle attività delle delle associazioni di qualunque genere perché anche quella che sostiene e porta avanti con grande fatica sia Raffaele che Domenico, è un'associazione che comunque tende, oltre al benessere del cittadino, ma anche al del cittadino provvisorio, meglio conosciuto come turista. Il turista non è altro che un cittadino provvisorio che si trova nella nostra città ospite e fluisce di tutti i servizi, ma anche dei servizi della città. Napoli, prima della, della pandemia, io la chiamo ancora falsemia, Prima della pandemia faceva registrare il 93% di occupazione di camere, siamo arrivati al 97%. Abbiamo pareggiato praticamente i conti con l'isola più bella del mondo che è Capri. Sono dati che nella storia non si erano mai visti o sentiti. Oggi finalmente eh, albergatori, ma tutto il settore del turismo, quindi dall'accoglienza alla somministrazione, e stanno banchettando. Manca sempre e comunque qualcosa, manca sempre e comunque qualcosa perché comunque quando arriva questa gente eh, noi giriamo per la città, li intervistiamo, li sentiamo e la città è ancora da qualche parte ancora impresentabile perché effettivamente ormai i turisti prima evitavano delle zone della città, oggi ci vanno proprio per vederla e per vedere queste zone. Cosa si può fare Rispoli? Beh, intanto, si dovrebbe fare? Beh, intanto, come sempre accade in questa città, eh, siamo stati travolti da un'onda eh, favorevole che ha fatto sì che Napoli potesse diventare una delle destinazioni più appetibili. Del resto, qualche giorno fa il Time ha, pubblicato, ha, promossi, ha, promosso, sì. diciamo, ha indicato Napoli e Pallentelleria per quello che riguarda le le destinazioni italiane come quelle più ambite per il 2023. Succedendo l'invidia di qualcuno comunque diciamo. Certo, certo. Però il vero problema del turismo a Napoli è che sostanzialmente poiché eh, la, le, diciamo, le, le istituzioni locali non erano preparate, non sono preparate, eh, a questo fenomeno, si riferisce ovviamente alla no, mi riferisco proprio dal punto di vista amministrativo e di tutte quelle che sono le azioni politiche che attraverso le varie istituzioni locali si possono mettere in campo, per cui noi eh, corriamo il rischio che il turismo diventi addirittura un fenomeno negativo rispetto a quello che è la Se vita è della gestito, città. Sicuramente. Già in altre città, anche in Italia, città d'arte come Firenze, da tempo si stanno eh, domandando che cosa possono fare per poter avere e garantire un turismo sostenibile, perché in realtà in questo momento noi stiamo assistendo ad un fenomeno per cui tantissime attività di carattere artigianale ed anche presidi culturali importanti vengono espulsi dal sistema economico del centro storico, in particolare nella zona tra i due decumani, per fare posto ad attività più remunerative. Noi stiamo assistendo alla trasformazione, e questo con un'amministrazione comunale che guarda questo fenomeno Abbiamo tolto il mandolino e è rimasto solo la pizza praticamente, ho capito bene? Sì, stiamo trasformando l'area tra i due decumani in un'enorme uh, frigitoria a cielo aperto. Tra le altre cose, devo anche dire, ma lo potete vedere, tutti quelli. Tra le altre cose, penso che Raffaele lo abbia anche documentato attraverso gli scatti, le fotografie che fa con convegno, la sua associazione. Su cosa, no? Sì, alla, perché alla eh, la cosa scandalosa è che eh, c'è una situazione di degrado: per cui si cammina sopra i bicchieri di carta, sopra i piatti, eccetera, ma nemmeno gli esercenti, e dovrebbe essere il loro interesse. Puliscono gli spazi davanti ai loro negozi, i tavolini, le, le mensole che vengono messe Io fuori. Farla arrabbiare. Non è che si aspettano che passino gli uomini della SIA, per caso, che spesso non passano? C'è cioè, certamente questo, perché poi, ovviamente, una città di turismo dovrebbe avere dei servizi che funzionano se io ho già il in un se quartiere praticamente... di la zia dovrebbe provvedere ad avere un turno in più per mantenere esatto, il decoro esatto, grande. ma non c'è solo questo diciamo, non può farlo il sono cittadino. tanti i servizi che dovrebbero essere messi a disposizione di un turista che arriva prima fra tutti per esempio il trasporto pubblico locale che qui è del tutto inesistente se parliamo che praticamente è di stamattina la notizia che la funicolare di Chiaia che è chiusa per un intervento di manutenzione programmata da, da ormai già da 6-7 mesi, deve aspettare ancora perché la gara non, non, è, non è stata ancora giudicata. il, il coltello nella sai? piaga: noi abbiamo la metropolitana più bella del mondo, ma è quella che fa più pena del mondo, bastano 4 gocce d'acqua per allagarla. Ritardi, rica, ritardi sconsiderati sulle tratte l'orologino 20 minuti, io sono stato in Svezia, in Germania, in Francia un minuto, un minuto e mezzo. Noi prossimo treno: 15 minuti, 20 minuti, poi microfono. Tutti fermi perché la linea interrotta, cioè è follia allo stato puro. Assolutamente, in queste condizioni è evidente che non possiamo. Avere che questo tipo di turismo, quello che abbiamo oggi... Facciamo del marketing perché la gente torna ai propri paesi e dice esatto. Napoli è bella ma non funziona quasi esatto. nulla. No, ma addirittura sta diventando un elemento caratteristico che forse per alcuni sarà anche affascinante, questo nostro disordine, questa disorganizzazione totale, che però non fa bene a noi e soprattutto al nostro orgoglio di Napoletani, che invece vorremmo una città più ospitale, più accogliente, che potesse garantire servizi di qualità non solo ai cittadini ma anche ai turisti il minimo, il minimo sindacale, sindacale, curita, anche orari. perché paghiamo le tasse più alte d'Italia ecco, non, non bravo, dimentichiamo bravo, perché noi praticamente dobbiamo, anche, dobbiamo anche con l'ultimo bilancio comunale e l'ultima finanziaria regionale ci sono stati aumenti ulteriori sulle addizionali dell'IRPEF che paghiamo solo noi napoletani quello che paghiamo noi a Napoli anche in termini di tari e ho sentito che nel prossimo bilancio l'amministrazione comunale oltre alla tassa di soggiorno vuole aumentare di nuovo anche la Tari cioè voglio dire stiamo arrivando a livelli incredibili paghiamo per servizi inesistenti le tasse più alte d'Italia credo che sia una cosa inaccettabile il dramma è che questa. questo popolo salvo l'eccezione di Masaniello sta sempre esatto. di fermo mentre in Francia esatto. eh, la Francia è a ferro e fuoco le nostre le vostre televisioni non ne parlano, la Francia è a ferro e fuoco da quasi 20 giorni perché le pensioni minime da 1.200 euro probabilmente vorrebbero tagliarle di 50 euro e da 62 anni vogliono portarle a 63 in Italia. L'età non si è ben capita, dovrebbe essere 67 ma molti ci arriveranno nella cassa da morto e, e il premio ritirato è di 450 euro una vergogna non mi riferisco a questo ma a tutti i governi che si sono avvicendati osceni, la colpa non è dei governi, è sempre della gente i francesi hanno detto no stanno mettendo a ferro e fuoco la, eh, la Francia e Macron sta veramente in grossa difficoltà la stessa situazione sta accadendo in Olanda dove gli agricoltori hanno detto o vi fermate o ci prendiamo noi il governo. Eh, scusate questo sfogo perché io... ha già sfugato. E quindi torniamo a noi. E, no, quindi, dicendo... no, e quindi eh, il problema eh, riguarda sempre eh, l'incapacità delle amministrazioni di rispondere puntualmente a quelli che sono i problemi della città questo al centro, questo in periferia, questo ovunque abbiamo praticamente, eh, c'è un altro problema grandissimo legato al turismo che è quello che riguarda il PUAD, il piano delle aree demaniali perfetto, che è in perfetto. discussione in questo momento in regione Campania dove addirittura De Luca ha previsto che il 70% delle aree demaniali e delle spiagge debbano essere occupate da uh, Lidi e quant'altro e solo il 30% di spiagge libere. Tra le altre cose in questo 30% ci sono anche dei litorali che, dove non è possibile la balneazione, tipo la bellissima spiaggia di San Giovanni a Teduccio che attende da anni di poter essere bonificata. Ecco. Una città di mare che non riesce a garantire ai propri ospiti nemmeno ma... uh, l'accesso uh, al mi mare. Do, voi mi dovete, scusate, ma io dico, quando questi politici si presentano in periodo elettorale, lo so che può apparire una banalità e vi vengono a chiedere il voto e mi riferisco agli abitanti, ma di tutti i quartieri, non voglio parlare di un quartiere in particolare, ma non vi viene voglia di prenderla con una mazza e cacciarli? Ma sinceramente, però, noi faremo, poi scompaiono il giorno dopo, qualcuno vende i voti e quindi quel, quella giornatina noi siamo prossimi, e quella giornatina si sente un uomo ricco, però poi per tutto il resto della vita diventerà un miserabile. Ma quando è che l'orgoglio napoletano viene fuori e questa gente la caccia dai palazzi? Questa è la domanda che faccio a tutti quanti voi, scrivetemi, scrivetemi anche in privato, come fate spessissimo, così ne facciamo anche una puntata. Eh, io credo che eh, non è che la causa di tutta la politica, io dico che la causa di tutto è il cittadino perché il cittadino che non si ribella non è vittima della politica ma è complice della mala politica allora Nicola avevamo detto che eh, praticamente ci sta questo sentimento di rilancio ma c'è ancora tantissimo da fare sì. in quell'area Ripeto, per, me, per noi per, per, ci auguriamo che l'amministrazione si dà una mossa quanto prima perché sia eh, l'area della Marinella, il mercato ittico, ma soprattutto il rilancio culturale, economico di piazza e mercato è legato al parco della Marinella, ma non al giardino, perché noi di giardini ne abbiamo tanti. Che, Ville, che ne abbiamo tante, che sono state sempre sottovalutate e le associazioni si sono prese cure di manutenzione e robe varie. Cioè, dire... In modo particolare, scusami, di San Giovanni, che ah, quella lì di, di San Giovanni a Teduccio, ci vuole una barca di soldi, non c'è personale, non c'è custode, non c'è Cioè facciamo sta villa a cosa ci serve? A noi ci serve dare sviluppo economico. Sul territorio, noi non abbiamo bisogno di fabbrica, abbiamo la bellezza che ci ha, la, che ci ha baciato il nostro Anche signore per il territorio si e noi dobbiamo turistica. fondare questo, un museo del mercato ittico che è importante, aprire il parco della marinella turistica e dare lavoro e sviluppo al Piazza e a Borgorefici, che sono la storia di Napoli, che meritano rispetto da questa amministrazione e dalle altre che succederanno, Perfetto. perché non possiamo andare avanti in questo Grazie modo. Nicola. Grazie Nicola. Allora, noi siamo quasi alle battute finali, siamo in chiusura. E la domanda vale per tutti e due, perché siete membri della stessa, dello stesso progetto. Vi siete dati un obiettivo, una finalità... Qual è il primo step che volete raggiungere dopo questi anni di lavoro? Guardi, allora, noi ci stiamo occupando, come eh, eh, vera e vera e prima, del, del decoro della città, Ma soprattutto la pulizia, perché non si può fare manifestazioni, parlare di cultura eh, in un ambiente sporco e malsano E' degradato. degradato. Chi farebbe una festa in casa invitando ospiti? lasciando la spazzatura, i bicchieri sporchi dappertutto camminandoci sopra. Allora quello che manca in questa città è la, una coscienza civica che, che, che, che, che imponga il cittadino a chiedere con forza. Stai dicendo una cosa bellissima. Di... Raffaele. Stai dicendo di... una cosa bellissima perché di... ai nostri tempi si studiava nelle scuole l'educazione civica. E, e un altro malato ormai cronico è proprio la scuola, il sistema formativo esatto. eh, dei giovani. Prego. No, esatto. Eh, il, nostro, il nostro programma è anche quello di eh, fare in modo che, che i progetti di educazione civica che sono già stati previsti dalla nuova, norma, dalla nuova legge vengano però realizzati in maniera eff efficace, non con. Eh, materie o, o mh, nozioni che non sono pratiche cioè, noi abbiamo bisogno di far sapere ai cittadini che non va buttato il mozzicone di, carta, il mozzicone di sigaretta per terra cioè, faccio un esempio, no? ci sta un'associazione nazionale che si chiama uh, Cambia il gesto che cerca di, di, far, di insegnare ai cittadini di, di cambiare il gesto di non buttare il mozzicone per terra ma di metterlo o nel, nella stessa... Uh, Uh, buste diciamo. di pacchetti di sigaretta oppure qualche duno ha fatto anche ma del, voi del, fate delle... mi pare delle rappresentazioni anche nelle scuole O sbaglio faremo anche delle rappresentazioni nelle scuole poi con il progetto scatta di scatta noi andremo nelle scuole e già abbiamo lavorato in un anno quanti, quante tonnellate di mozziconi vengono gettate a terra e raccolte parzialmente tonnella, 4.000 tonnellate di mozziconi Fermiamoci sulle massi. tonnellate. Mimmo, un telegramma velocissimo, siamo in chiusura. Su questo tema, volevo dire: tu prima hai citato il sistema proprio pensionistico, un proprio, una, un flash. Un, un, hai citato il, il problema delle pensioni, no? un tasto dolente. Eh, volevo dire, io, in, in questa, mh, eh, cioè, la mia competenza, praticamente, è eh, purtroppo eh, anche. anche eh, trovandomi d'accordo che la previdenza anche dovrebbe essere pubblica, però purtroppo ci troviamo in una situazione di cambiamento, eh, dove il processo eh, pensionistico è iniziato nel 1871 con Benchmark, ma adesso praticamente, eh, prima era un sistema che riusciva a sostenere, adesso non si riesce più non a è sostenere. Più è più Contributo. Velocissimo perché il mio chiusura. contributo è quello di praticamente dare i consigli, i consigli eh, Rispoli, voglio dire. Il messaggio positivo per la chiusura. Ma il messaggio positivo è che eh, riusciamo a cogliere tutti quelli che sono gli aspetti positivi della fama che ormai a livello mondiale della nostra città la rappresenta con degli aspetti positivi che ha determinato anche una grande attrazione. La sua sta facendo delle iniziative se non ricordo male su questo tema? Uh, su, su questo, questo tema stiamo praticamente organizzando un convegno su quello che riguarda la questione del centro storico. Ci saremo invitati tutti quanti assolutamente, della rete. Assolutamente, assolutamente. con le nostre telecamere a seguirvi? Bene, Perfetto, allora io voglio ringraziare eh, il dottor Luigi Rispoli, il cavaliere Nicola Di Frenna, l'amico carissimo Raffaele Federico e l'amico da poco conosciuto Domenico Credo. Ringraziamo Grazie. tutti quanti voi da casa che avete avuto la pazienza di seguirci anche in questa eh, puntata un pochino disarticolata ma era doveroso parlare un pochino dei vari aspetti perché sono tantissimi e sono tutti correlati tra loro hanno un solo filo conduttore, un solo tema, la vivibilità e il benessere dei cittadini. Io farò una campagna elettorale contro la campagna elettorale prossima e tutte le campagne elettorali a venire. I cittadini devono assumere, prendere coscienza e capire che questa gente che attualmente, non mi riferisco, ripeto, a questo o a qualunque altro governo, che ci governa lo fa esclusivamente per interessi. Personali, perché ad oggi, e mi riferisco in modo particolare alla città di Napoli, Napoli è una città meravigliosa e da 40 anni non ha mai avuto un sindaco all'altezza del nome di questa città, sia nel tempo che nella storia. Vi ringrazio tutti quanti, noi ci vediamo stessa rete, stessa ora, stesso canale, venerdì prossimo. A lei.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 zero otto uno uno nove tre di